Ciao! Parliamo oggi dei servizi OGC. Cosa sono e a cosa servono? Iniziamo innanzitutto dall'acronimo OGC, sta per Open Geospatial Consortium. È un ente non-profit internazionale che ha lo scopo di definire specifiche tecniche in campo GIS. Tutti i settori industriali hanno bisogno di specifiche tecniche, norme che definiscono degli standard procedurali, ad esempio come le norme ISO. Anche il settore GIS ne ha alcune e sono definite appunto dall'OGC. Focalizzandoci sull'ambito GIS, abbiamo ad esempio lo standard Shapefile, lo standard Geopackage, lo standard GeoJSON, giusto per parlare di alcuni formati eh, tipici eh, dei software GIS. Il sito web dell'Open GeoSpacer Consortium ha una casella di ricerca in cui è possibile andare a ricercare Eventuali uh, specifiche uh, tecniche, e uh, come potrai vedere, la sezione relativa agli standard è ricca di uh, una serie di uh, informazioni che uh, fanno capire davvero quanto siano importanti uh, questi standard, e ti fanno appunto entrare in quello che può essere un macro mondo, che è proprio il macro mondo degli, degli standard. Tra questi standard, abbiamo i servizi OGC, i servizi OGC sono degli standard di distribuzione del dato GIS sul web. E questi sono il WMS, Web Map Service, il Web Feature Service, Coverage Service, eccetera, eccetera. Sono davvero tanti e servono appunto per distribuire il dato eh, cartografico nella maniera più eh, standardizzata eh, possibile. In Italia abbiamo vari esempi di amministrazioni pubbliche che distribuiscono i loro dati usando questo tipo di servizi, quindi servizi OGC. Tra questi abbiamo il Geoportale Cartografico Nazionale, di cui ti lascio il link, l'ISPRA, anche qui avrai il link, e quelli che sono i vari portali eh, cartografici eh, regionali e eh, comunali. Per poter distribuire questi eh, servizi si sfruttano generalmente dei eh, software, eh, diciamo così, delle vere e proprie infrastrutture che eh, sono definite eh, server cartografici. Uno di questi software è uh, GeoServer, qui siamo all'interno di uh, GeoServer, del mio personale uh, GeoServer, in cui c'è una lista di una serie di dati cartografici che ho uh, caricato all'interno di GeoServer che vengono distribuiti poi secondo quelli che sono i uh, formati uh, OGC che andremo a vedere uh, a breve. Il primo che andiamo a vedere appunto è il formato VMS. Il WMS è un servizio di distribuzione del dato cartografico, sia esso vettoriale che raster, sotto forma di immagini. Ad esempio, andiamo a prendere quello che è il dato relativo all'istat, uno dei riquadri istat, elaborati insomma, da me. E l'output è appunto una, una immagine, l'output di questo servizio. Uh, questo fa sì che uh, dati molto pesanti possano essere gestiti uh, e uh, ridotti in piccole uh, mattonelle chiamate tile. Al variare dello zoom si passa da tile di dimensioni maggiori a dimensioni minore e viceversa, secondo quello che è un sistema uh, piramidale. Ad esempio, se provo ad aprire uh, questo dato qui relativo all'NDVI, ottengo. Uh, questo uh, raster che uh, nella realtà è uh, davvero molto grande, vi pare di ricordare che pesa intorno al gigabyte e mezzo, ma uh, siccome poi questo è distribuito come immagine, come potrei vedere, man mano che uh, vado a avvicinarmi, uh, migliora quella che è la qualità del, del dato e si vanno a generare quelle che sono le uh, tile di cui ti, ti parlavo in precedenza. È importante notare che le informazioni contenute nella singola primitiva geometrica, in caso quindi di un vettore, o nel singolo pixel, nel caso di un, di un grid, di un raster, non vengono perse. Infatti un servizio VMS ha memoria, per così dire, del dato che lo ha generato. Per cui con una chiamata cosiddetta getFuture è possibile leggere le informazioni trasportate dal dato al click su un'area di nostro interesse. Questo servizio però non consente di scaricare in locali dati, quindi non possiamo eh, esportare l'informazione dell'area in esame in nessun formato file. Abbiamo poi il VFS, che è un servizio di distribuzione del dato vettoriale, che consente anche il download del dato stesso. Quindi è possibile esportare l'area di nostro interesse in uno dei formati vettoriali solidi, come il GeoPackage o lo shapefile. Al vettore di nostro interesse è ovviamente associato anche la relativa tabella attributi, per cui avremo un set di informazioni complete sul nostro PC. Ad esempio, nel caso eh, del, di questa geometria relativa agli edifici, il servizio VFS qui mi consente di scaricare o un GeoJSON, un KML o uno Shapefile. Quindi nel momento in cui io eh, vado a eh, cliccare su questa, su questa informazione, posso andarmi a generare quello che è il dato di mio eh, interesse oppure esportarlo qui come eh, KML, ad esempio. Un altro dato eh, interessante, o meglio un altro servizio interessante, è il VCS, il Web Coverage Service, che è un tipo di servizio di distribuzione del dato, questa volta raster. Quindi in questo caso possiamo effettuare quello che è il download dell'area di nostro eh, interesse e uh, quindi possiamo andare ad analizzare poi in locale sul nostro PC il uh, geodiff, ad esempio, che abbiamo, che abbiamo esportato. Quindi essendo questo un dato esportato in formato grid completo, uh, non una semplice immagine, avremo anche l'informazione relativa contenuta nel suo pixel a disposizione sul nostro PC. Eccoci qui sul sito del Geoportale nazionale. All'interno del geoportale nazionale è presente la sezione servizi e eh, navigando nel menu è possibile arrivare a servizi di rete OGC. Cliccando sul relativo link è possibile poi andare a eh, vedere quello che è l'elenco dei servizi OGC disponibili, cioè il CSW, eh, WMS, WFS, WCS, WPS. Quello che andiamo a utilizzare in questo caso come primo servizio OGC, è il WMS. Cliccando sul link si ha la possibilità di accedere a tutto quello che è l'elenco dei servizi disponibili, e sono davvero tantissimi e ti consiglio di andarli a eh, guardare perché magari potrebbero esserci dei servizi che ti tornano utili in ambito eh, lavorativo. Quello che andremo a usare noi adesso è questo qui relativo all'area a potenziale rischio significativo di alluvione. Basta cliccare qui su copia URL, viene ricopiato questo URL nella uh, memoria uh, del, del PC e adesso passando in QGIS sarà poi possibile andare a uh, inserire questo servizio tra uh, i servizi disponibili. Io per comodità e per abitudine uh, cerco sempre di avere come uh, dato di uh, sfondo un dato uh, noto. Quindi in questo caso ho caricato uh, in maniera molto rapida un, un vettoriale di quelli che sono uh, tutti i poligoni delle regioni uh, italiane e uh, questo mi serve perché in alcune circostanze potrebbero esserci dei servizi che possono essere resi disponibili solo ad alcune scale di zoom come ad esempio il servizio del catasto italiano. Per cui avere un riferimento su dove si sta andando a uh, zoomare in che area ci si trova è sicuramente comodo, questo comunque non è un passaggio eh, obbligatorio. Allora, innanzitutto andiamo appunto ad aggiungere quello che è il nostro servizio di interesse, il WMS. In questo caso, cliccando appunto qui sul, sul relativo eh, menu eh, all'interno del Data Source Manager di QGIS è possibile andare a creare un new eh, service. chiamo area a rischio, si incolla qui in URL quello che è il link che abbiamo appena prelevato uh, sul, dal geoportale e quindi si clicca su ok. A questo punto basta cliccare su connect e verrà uh, caricato il servizio e uh, verranno poi mostrati quelli che sono um, le componenti del servizio. In questo caso è un servizio che distribuisce tre layer distinti. In alcuni casi soltanto, viene distribuito soltanto un layer, in altri più di un layer. Questo servizio distribuisce eh, questi tre layer distinti, che sono dei dati che sono significativi per lo studio eh, effettuato per tirare fuori questo tipo di informazione. In quest'area qui possiamo scegliere anche il tipo di uh, output, quindi la codifica, il dato che andremo a visualizzare nel canvas di QGIS. Io, insomma, lascio png, ma è possibile poi andare a eh, cambiare anche il tipo di, eh, di encoding. E per poter caricare il dato nella TOC lo si eh, seleziona e quindi poi cliccando su add questo viene eh, inserito qui eh, nel, nel menu. Eh, ad esempio proviamo a caricare anche quest'altro. E eh, come possiamo vedere sono un layer eh, lineare, un layer poligonale, vediamo l'altro che tipo di eh, informazione è, e un layer puntuale, quindi abbiamo tutte e tre le primitive geometriche in questo servizio WMS. E eh, in questo caso non visualizziamo nulla, molto probabilmente perché è eh, un servizio veicolato in funzione di quello che è il livello di, livello di zoom. Quindi proviamo a zoomare su una qualche area, qui Sull'area del Lazio vediamo se compare qualche tipo di informazione. Eccola qua, infatti, siamo al, al di sotto del 200.000. Compaiono le uh, informazioni contenute in questo v uh, in questo wms uh, quindi. Come eh, dicevo eh, in precedenza, questo è un servizio di sola consultazione. Essendo un servizio di sola consultazione possiamo andare soltanto a interrogare quello che è il, il nostro eh, dato visualizzato, ad esempio in questo modo, e eh, andare poi a leggere quello che è l'informazione che ci viene restituita. Quindi... ci sono una serie di eh, informazioni anche relative a eh, servizi e link esterni e eh, bisognerebbe poi andare a eh, leggere quello che è il, il relativo manuale d'uso di questo eh, servizio per andare a eh, decifrare quelle che sono le informazioni in o contenuto, ad esempio i codici e eh, il local ID a cosa fa eh, riferimento. Comunque questa è la modalità con cui vengono utilizzati questo tipo di eh, di servizi in sola eh, visualizzazione ed interrogazione. Non è possibile effettuare nessun download del dato con i servizi eh, WMS. Andiamo adesso a eh, consultare i servizi di eh, scaricamento. Iniziamo dal WFS in cui appunto abbiamo la possibilità di scaricare dati di tipo vettoriale, quindi eh, i più un noti shapefile o se li andiamo a salvare in un altro formato, ad esempio potremmo salvarli uh, come jpackage uh, o jjson. Uh, quindi cliccando sul link comparirà quello che è l'elenco di tutti i servizi disponibili. E qui c'è l'elenco di tutti i dati e quindi di tutti i uh, servizi, anche se è un elenco molto, molto corposo e ehm, in questo caso andiamo di nuovo a scaricare il dato relativo alle aree a potenziale rischio significativo di alluvione, ma questa volta non come WMS, ma come WFS, quindi copia URL. Torniamo in QGIS. E quindi a questo punto andiamo a creare il nuovo uh, layer di nostro interesse, il nuovo servizio di nostro interesse. Lo chiamo Are. Ovviamente ci si può dare un nome più significativo e più lungo. Io per rapidità insomma, vado abbastanza uh, veloce con un nome di questo tipo. Cliccando su OK e poi successivamente su Connect, è possibile andare a rivedere quelle che sono le uh, tre uh, informazioni, quindi tre uh, layer che erano anche presenti nel, nel VFS. E uh, quindi possiamo andarci a um, scaricare quello che è uh, in locale, quella che è la nostra uh, informazione, e eventualmente se uh, conoscessimo per bene quella che è la struttura, perché magari l'abbiamo utilizzato precedentemente questo tipo di uh, servizio, effettuare poi direttamente delle query, uh, sul dato per estrarci solo una uh, tipologia di informazioni piuttosto che uh, tutto il, uh, il pacchetto. Quindi qui c'è tutta la, uh, le SQL Statement, quindi possiamo andare a scrivere in maniera molto chiara quella che è la nostra query di, uh, di selezione e poi andare a inserire eventuali ulteriori uh, specifiche oltre alla possibilità di andare a ordinare il dato. Qui appunto ci sono le funzioni, le eventuali funzioni geometriche che possono essere eh, attivate, i eh, predicati eh, spaziali per appunto eh, valutazioni eh, relative a quella che è eh, l'uguaglianza, il, il contenimento e l'overlap delle informazioni, e quelli che sono poi gli eh, operatori classici, dagli operatori booleani a quelli lì, eh, logici. Ovviamente noi non indaghiamo troppo questo aspetto eh, in questa. In questo piccolo uh, video e uh, andiamo a caricare ad esempio uh, quello che è il dato uh, di nostro interesse. Con un doppio clic si può su, uh, su quello che è il layer, si può andare a uh, riaprire quella maschera di SQL che è presente anche, anche qui. Quindi, a questo punto, poi clicchiamo su Add. Il dato viene caricato nella TOC e uh, piano piano poi uh, scaricato in, uh, in background. È possibile anche andare a creare una query su quello che è il nostro dato cliccando su Build e uh, Query, oltre che quindi con il doppio clic sul layer uh, stesso. Clicchiamo su uh, Close e andiamo a zoomare su quest'area. In questo caso questi, queste informazioni lineari sembrano non. Uh, essere distribuite uh, con il blocco relativo alla, al livello di, di zoom, come per il VMS. Siccome queste informazioni ci stiamo scaricando uh, sono delle uh, informazioni di tipo vettoriale, avranno anche esse quella che è la tabella attributi. Per cui, andando ad aprire quella che è la tabella attributi, possiamo andare a vedere tutti gli elementi che compongono uh, questo tipo di uh, informazione. Come si può. Vedere qui, e eh, in, poiché questa è appunto una tabella attributi di un dato eh, vettoriale, è possibile andare a fare anche le eh, classiche eh, selezioni, così, proprio come se fosse un, un vettore che abbiamo eh, in locale sul nostro pc. Quindi, ad esempio, facciamo delle selezioni relative all'ultima colonna. e eh, ricerchiamo tutto ciò che ricade nel distretto Sicilia. Ecco qui, sono state evidenziate all'interno della tabella attributi queste informazioni e possiamo andarle anche a uh, visualizzare su, uh, su mappa con il classico zoom alla selezione. E sono queste geometrie che vediamo qui un po' sparse. Andiamo a vedere anche la restante parte dei dati. Queste qui sono le informazioni di in tipo puntuale. Ho ricaricato di nuovo quelle lì, tipo eh, lineare. Ed ecco qua quelle che mi interessava andare a vedere, quelle di tipo eh, poligonale. Essendo le geometrie poligonali molte eh, di più rispetto a quelle lineari, ci impiegherà un certo tempo per uh, effettuare un po' di, di buffer che ci consente quindi di poter utilizzare uh, il dato in locale senza troppi rallentamenti. Come potrei vedere qui sta caricando, in questa zona qui della Sicilia, pian piano un po' di uh, dati uh, vettoriali. Ecco qui appena, appena ultimato. E... Uh, Aspettando magari ancora qualche eh, secondo, verrà effettivamente terminato il download delle informazioni, che eh, sono praticamente a scala eh, nazionale, per cui devi immaginare che si scaricando tutti i vettori e tutti i dati puntuali a scala eh, nazionale. Ecco, il dato è stato eh, scaricato e eh, effettuando uno zoom su eh, tutto il territorio italiano, anche qui, pian piano, vedremo eh, comparire tutte le, uh, le feature vettoriali che uh, rientrano in questo uh, VFS. Ovviamente, anche per questo dato di tipo uh, poligonale vale, vale la, uh, la regola del, della tabella attributi, per cui è possibile andare ad aprire la tabella attributi e consultare tutti i dati in essa presenti, effettuando anche quelle che sono le uh, selezioni. Uh, sulla tabella e poi anche la visualizzazione sul mappa della selezione. Tornando di nuovo sul geoportale nazionale, sempre all'interno di quelli che sono i servizi di scaricamento, adesso andiamo a consultare i WCS, che sono i servizi per i dati raster, quindi per le coverage. Cliccando al solito sul link, comparirà l'elenco di tutti i dati scaricabili. Sono un po' meno rispetto agli uh, altri servizi precedentemente visti, ma um, quello che magari può tornare uh, interessante e utile ad esempio è il modello digitale del terreno a 20 metri. Quindi basta come al solito cliccare qui su uh, copia URL, viene copiato l'URL in memoria e uh, andando in QGIS la procedura è praticamente sempre la solita. Quindi, VCS Andiamo a creare un nuovo servizio, incogniamo quello che è il link dal portale e quindi ok, connect e in questo caso è un servizio che distribuisce un solo uh, layer, quindi soltanto quello che è il modello di digitale del terreno a 20 metri. Siccome adesso se aggiungo questo layer nella TOC mi andrà a scaricare il DEM di tutta l'Italia, ci cioè vorrà un po' di tempo, effettuerò prima uno zoom su uh, un'area uh, nota, cercando un po' di alleggerire quello che è il tempo di uh, processamento. Quindi ritornando qui, una delle ultime uh, opzioni che avevo attivato appunto, è appunto il VCS qui appena uh, creato. E add andrà a essere aggiunto il raster all'interno della top e poi visualizzato su uh, mappa. È stato aggiunto. Possiamo iniziare a vedere che sta iniziando a caricare le informazioni. Abbiamo la quota minima e la quota massima di questo grid, 0.4380 uh, metri e eh, a breve sarà anche possibile andare a eh, visualizzare e a consultare quello che è il, il dato. Ovviamente lui adesso si sta scaricando tutto il, il demo, per cui farà un po' eh, fatica a gestirlo. Erroneamente ne ho aggiunti due, quindi devo eliminare quello in eccesso. Ed ecco qua, questa ad esempio è la penisola uh, sorrentina, e abbiamo quello che è il DEM a 20 metri della uh, penisola uh, sorrentina. Potremmo anche scaricarlo, questo DEM, appunto come se fosse un servizio che abbiamo sul nostro PC. E la modalità per scaricarla è praticamente la solita. Quindi con il destro andiamo adesso a prendere una, un clip di questo, questo Demo, con il destro export, save as, e possiamo andare a, a definire quella che è l'estensione, clicchiamo sul map canvas extend così da prendere quello che stiamo vedendo noi uh, in questo momento, e uh, non ci resta quindi che andare a salvare sul nostro uh, pc quello che è il, il dato. Quindi basta cliccare su ok e verrà eh, processato il, la nostra richiesta e appena eh, sarà ultimata eh, avremo nella TOC il ritaglio della, del nostro demo nazionale. Dalla barra qui sotto è possibile andare a vedere quello che è il, il tempo di, di processamento, o meglio la percentuale di eh, processamento. E quindi è possibile vedere anche dove viene salvata eh, questa informazione, appunto in una cartella sul, eh, sul mio PC. Ecco qua, il dato è stato processato. In precedenza ti ho eh, nominato quello che è il, il WMS del cadastro e siamo qui appunto a vedere come è possibile interagire con, con esso. Da qualche settimana il, questo servizio è diventato open a tutti gli effetti con questa licenza, la CC BY 4.0, che consente appunto di utilizzarlo senza le restrizioni e limitazioni di utilizzo che c'erano fino a qualche tempo fa. Il link di nostro interesse al servizio è questo qui, si va ad aggiungere come al solito in questo modo E come puoi vedere questo uh, servizio è un servizio molto ricco di uh, informazioni. C'è la cartografia catastale, la parte relativa appunto a quelle che sono uh, le province, le mappe, acque, strade, le particelle, i fabbricati, le vestizioni e uh, dati ancillari come il copyright e il dato uh, di default. Quindi ad esempio andiamo a caricare quelle che sono le particelle. Il dato viene messo nella TOC ma non viene visualizzato fin tanto che non si scende a, una, a un livello di zoom adeguato alla, al modo in cui è stato distribuito questo, questo servizio. Quindi dobbiamo iniziare un po' ad avvicinarci e man mano che eh, ci avviciniamo possiamo, potremo iniziare poi a vedere finalmente qualcosa di eh, utile. Vado a inserire. Link Satellite di sfondo al posto di questa mappa regionale. Ecco qui che si stanno uh, per caricare quelle che sono le uh, particelle catastali. Come puoi vedere, non sempre tutte le aree sono, uh, sono coperte da questo, da questo servizio perché insomma il servizio del cadastro è un servizio che poi viene aggiornato volta per volta da, da quelli che sono i vari enti che si occupano dell'aggiornamento della, del servizio, del servizio catastale. La cosa uh, interessante è che possiamo andare a interrogare la uh, particella e avere informazioni su, su di esse. Quindi queste sono le uh, informazioni uh, connesse. Andiamo anche a visualizzare, ad esempio, i fabbricati, vestizione e strade. Ecco qui che i fabbricati sono stati eh, caricati insieme con le strade. E ovviamente questo è un servizio che eh, richiede un po' di tempo per essere poi visualizzato sul, sul canvas perché è un dato molto ricco di eh, informazioni. Proviamo a eh, caricare sola, solo un'informazione una per volta, ad esempio i fabbricati. Magari, ecco qui, il download è un po' più rapido. E uh, vediamo adesso le uh, vestizioni, che non sono altro che i numeri delle varie, uh, delle varie entità che sono presenti al video. Strade. Queste aree appunto in grigio acque, dove fossero presenti nella zona che stiamo visualizzando, i confini delle mappe che puoi vedere qui in verde, eccoli qui. E quindi in questo modo hai tutto il pacchetto del WMS eh, attivo, del, del WMS del, del catasto attivo. Sono state appunto importate tutte le uh, informazioni in esso uh, contenute e uh, tutto uh, si uh, renderizza, quindi si visualizza in funzione al livello di zoom a cui siamo, uh, stiamo, stiamo lavorando. Quindi man mano che ci eh, allontaniamo, nonostante queste informazioni sono attive, quindi sono, i layer sono accesi eh, nel, nella TOC, eh, non vengono visualizzati perché la scala risulta essere praticamente eh, non appropriata per la visualizzazione del, del dato. Ad esempio facciamo la stessa cosa questa volta su Roma. Il catasto delle acque ovviamente ci fa vedere quello che è il tevere, sono visibili anche quelli che sono i, uh, i mappali e uh, le, uh, le strade, e andando a zoomare, man mano che uh, zoomiamo, compaiono le ulteriori informazioni, che sono quelle poi relative alle uh, particelle e agli edifici. Dunque questo è tutto per questo aspetto relativo al WMS del catastro.